Uomini e donne Gossip, Amedeo Andreozzi nel cast della fiction Immaturi. Amedeo Andreozzi ha realizzato il suo sogno, esordirà nella serie tv Immaturi. Al centro dellattenzione del gossip nelle ultime ore Amedeo Andreozzi, personaggio divenuto noto grazie al trono classico di Uomini e Donne. Dopo la rottura con Alessia Messina l'extronista si è dedicato con tutto se stessa al lavoro, realizzando un suo grande sogno. Andreozzi ha infatti aperto una struttura alberghiera. Questo però non era l'unico suo obiettivo. Subito dopo ha anche iniziato a studiare recitazione per diventare attore. Sembra proprio che ci sia riuscito, Amedeo compare nei titoli di coda della serie tv Immaturi in onda su Canale 5, anche se nelle puntate andate in onda fino ad ora non si è ancora visto. A farlo sapere è stato il sito Il vicolo dell'NFS.it. Il suo ruolo non è stato ancora svelato, si potrebbe infatti trattare di una semplice comparsa. Amedeo Andreozzi felice con Giulia. Durante il suo percorso a Uomini e Donne Amedeo Andreozzi è riuscita a conquistare il pubblico e i fan con il suo modo di fare. Lex L'extronista ha voltato pagina dopo la rottura con Alessia Messina, pochi mesi fa ha infatti trovato una nuova fidanzata. Lui e Giulia sembrano essere davvero complici e innamorati, i due potrebbero essersi conosciuti grazie alla loro passione in comune per la recitazione. Essendo molto riservato Amedeo non ha svelato molti dettagli in merito alla sua relazione con Giulia.